per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei fondi europei nelle realtà degli enti locali. Abbiamo fatto un piccolo cambio di scaletta mettendo subito il punto sulle, sul 5 Stelle al governo e le nostre prospettive e la nostra visione di amministrazione sia per i comuni che appunto, su scala più ampia per il paese intero. Lascio subito la parola quindi a Nicola e lo ringrazio della presenza questa sera. Grazie Nicola. E buona, buona, buona serata e grazie di averci invitato per questa occasione. Eh, vado a ruota libera o facciamo allora. delle domande come preferite? Io direi potresti fare ecco un, un intervento per raccontarci appunto quali sono state le azioni più incisive che avete posto in essere sul tema dei fondi, so in particolare della grandissima idea, eh, ma non voglio appunto toglierti eh, l'onore e il piacere di, di, di parlarne, della scuola che sta formando tanti europrogettisti con i quali state collaborando dal punto di vista territoriale e, e poi magari se ci sono delle domande ah, al termine della sessione dell'intervento tuo e eh, del nostro sindaco Fabio Fucci di Pomezia, vi lascio rispondere tranquillamente alle domande appunto della rete, di chi ci sta seguendo in streaming e dei cittadini presenti in sala. Ok, allora, ehm, c'è questa, questa notizia insomma che è girata in molti territori, eh, cioè il progetto che abbiamo sviluppato con l'università eh, so molti, molti conoscono questa, questa notizia fa un attimo dettagliata però perché a volte un po', diciamo, è stata un po' travisata però è stata un po elaborata allora ehm, un paio d'anni fa eh, il comune di Mila eh, ha deciso cioè, insomma noi come, come giunta di eh, cominciare a costruire un rapporto con l'università di Venezia eh, nel fattispecie con il master sul turismo, che è una realtà che già in realtà esisteva nel nostro territorio, ma che mh, appunto potevamo comunque eh, coinvolgere maggiormente anche nel, nel lavoro del nostro ente. Eh, cosa siamo? Avevamo a disposizione una, una villa che... È utilizzava già l'università qualche anno prima e eh, con questo master post, eh, post laurea abbiamo mh, sviluppato una convenzione secondo la quale eh, il master utilizza la villa in modo agevolato e si, si insedia all'interno della villa, però deve svolgere dei, mh, dei servizi, del, delle consulenze, chiamiamole così, per il nostro ente. Eh, e questo insomma sta portando, ha portato già dei, dei buoni risultati e appunto, come, come dicevi tu, sta formando anche delle, delle figure mh, che collaborano anche con realtà territoriali locali, eh, essenzialmente alberghi o comunque attività economiche rivolte al turismo, eh, vengono inserite anche all'interno di queste aziende, qualcuno magari rimane, ma sono di solito collaborazioni brevi, però permettono a questi ragazzi insomma di. Uh, avere già un inquadramento, uh, un un'esperienza all'interno di un'azienda anche di un certo tipo. Uh, invece per noi diciamo, hanno costruito i master e, e anche i ragazzi, scusate se sentite un po' i rumori, però sono, sono in casa, in appartamento. Ecco, dicevo, i ragazzi invece hanno sviluppato un progetto legato al cicloturismo nel nostro territorio che assieme agli altri comuni stiamo portando avanti e sta dando anche qualche risultato. Eh, invece per quanto riguarda i fondi europei che noi direttamente come enti ci stiamo, oh, stiamo preoccupando di far arrivare nel nostro territorio, allora eh, quella, mh, è una, abbiamo lavorato diciamo, essenzialmente su, eh, una, mh, cercando aziende esterne. Eh, perché non, avea, non abbiamo a disposizione del personale qualificato purtroppo ma penso sia una cosa di molti comuni, almeno della nostra dimensione, noi abbiamo 40.000 abitanti e eh, devo dire ci siamo trovati molto bene con, eh, con professionisti esterni che possono essere un servizio, insomma un'agenzia, un servizio, insomma ce ne sono in giro, eh, ecco loro cosa fanno eh, monitorano i bandi in uscita quindi ogni mese hanno eh, un, un report del, del, dei bandi in uscita eh, delle politiche che magari cambiano anche a livello europeo perché decidono di stanziare dei fondi per una cosa rispetto ad un'altra cambiando un po' i piani operativi e, ecco loro fanno questa opera di ricognizione e aiutano eventualmente se il comune individua un bando di interesse a compilare appunto il progetto, eh, appunto, ci siamo trovati mol molto bene perché insomma eh, una spesa vicina poco, poco superiore a 2000 euro all'anno, quindi diciamo per il nostro comune quasi rilevante, abbiamo ottenuto in due anni circa 600.000 euro di cofinanziamento dall'Europa o dalla regione Veneto in questo caso è stato molto utile perché nel metto di conto il nostro ente ogni anno può spendere diciamo, per investimenti in un bilancio che è circa 24 milioni di euro solamente 500 mila euro quindi avere questi 5 600 mila euro in un paio d'anni ha aiutato molto per molte, molte attività che magari non avremmo potuto fare e, e quindi insomma è stata un'iniezione un di, di, di fondi molto utile e che ha permesso soprattutto di uh, lavorare sulle scuole o comunque anche sulla valorizzazione del territorio. Um, essenzialmente diciamo una metà di questi fondi, quindi parliamo di 300.000 euro, li abbiamo impiegati, cioè li abbiamo ottenuti per um, riqualificare delle scuole ed erano in provenienza regionale perché forse ne avete parlato, ma comunque i fondi strutturali, quindi di investimento, sono in gran parte provengono dalle regioni, cioè transitano, transitano dalle regioni, no, partono dall'Europa, dalla comunità, comunità Europea e appunto vengono erogati dalle regioni. E mentre dall'altra parte abbiamo ottenuto di finanziamenti appunto, altri 200 mila Euro, 150 Euro circa per. Rivitalizzare una piccola frazione, quindi creare un'area attrattiva per turisti, cicloturisti, ehm, appassionati insomma, di turismo all'aria aperta e contemporaneamente anche creare delle iniziative di valorizzazione del territorio, essenzialmente delle, delle feste di animazione ecco, diciamo, nel, nel territorio che potessero anche. Complementare l'azione che facevamo strutturale, quindi era un, un, un fondo misto, diciamo, un po' di infrastrutturale e un po' di, eh, di spesa corrente. Diciamo, per i nostri clienti si parla così: insomma, <ride> investimenti e spesa corrente sono i due grandi capitoli. Eh, poi sempre per il turismo, ma attraverso il GAL invece antico Logado. Eh, il GAL, forse non so se ne avete parlato anche prima, durante. <coughs> durante il resto della conferenza, sono degli enti mh, di, che servono per coagulare interessi pubblici e privati nei territori e soprattutto agricoli, almeno in Veneto funzionano così, cioè sono associazioni pubblico-private riconosciute dalla regione e volute anche dall'Unione Europea, ehm, nei quali, nelle quali associazioni eh, arrivano dei fondi legati all'agricoltura, ma non solo, anche alla promozione territoriale, anche lì bisogna sviluppare dei progetti integrati tra investimenti sull'agricoltura e sul turismo e azioni diciamo, di promozione più mediatiche magari, in modo tale da ottenere, queste, sì, di ottenere questi, questi fondi. Anche lì abbiamo ottenuto circa 200.000 euro e abbiamo creato dei punti informativi turistici, ehm, essenzialmente quello e anche una in una villa abbiamo, abbiamo, abbiamo creato un allestimento espositivo perché veniva già utilizzata per esposizioni museali o comunque per mostre temporanee però non avevamo la, la strutturazione necessaria. Eh, ecco, come vi dicevo molto è stato fatto nelle scuole ma sono fondi regionali, eh, ecco diciamo che noi abbiamo fatto, operato così appunto lavorando su agenzie esterne e appoggiandosi eventualmente man mano se dovesse se doveva servire un supporto specialistico nella compilazione dei progetti o anche nel, nella facilitazione territoriale no? con i soggetti anche economici il, il master CISLET università con cui abbiamo questo rapporto eh, di, di, di scambio se vogliamo sì. eh, quindi anche lavorare con le università è molto importante, so che oggi il tema è più delicato alle attività produttive, però anche lì comunque sono economiche, però avere un buon rapporto con le università e i centri di ricerca è essenziale perché ogni progetto, ogni bando richiede una buona dose di innovazione e, e si, diciamo, chi, chi giudica i progetti vede se un progetto è un po' Copiato da un altro, un altro bando precedente, da un'altra richiesta precedente di un altro soggetto per cui non è facile scrivere un, un bando, non lo scrivo un, un progetto di finanziamento, non lo scrivo io come, ovviamente come, come amministratore, e non lo scrivono i funzionari del comune attualmente nel nostro caso eh, ma appunto già parliamo di soggetti esterni in realtà adesso se andate a vedere il sito del nostro ente eh, abbiamo pubblicato anche una, un bando per cercare dei professionisti perché la, la durata della convenzione con il soggetto esterno con l'azienda che avevamo individuato è, è finito ne facciamo un altro adesso più lungo di tre, tre anni e nei quali anche inseriamo la formazione per il personale interno, perché vorremmo cercare di, di, di specializzare anche le figure all'interno dell'ente in modo tale che insomma, siano non, se non autonome, quantomeno più idonee, per cercare finanziamenti e, e scrivere progetti. Per, per, non ti, è ti per gli, soprattutto perché manca la, la, ogni volta bisogna cofinanziare una parte del progetto non, non, raramente ci sono finanziamenti al 100% cioè contributi a fondo perduto al 100% e è difficile perché ci sono sempre meno fondi, bisogna programmare molto bene perché bisogna partire con un anno di anticipo sapere, immaginando cosa uscirà durante l'anno perciò insomma, il lavoro è difficile però può portare buone, buone sì. Grazie di vero cuore Nicola, grazie veramente per l'esperienza di amministrazione quotidiana, pratica che, avete, che siete riusciti ad acquisire nel corso di questi anni e per le risposte e le soluzioni che siete stati in grado di fornire alla cittadinanza. E...